Ciao ragazzi! Allora, è arrivato il momento di andare a vedere quanti di voi hanno commentato per far cantare Teresa. Allora, prendo il video. Terry canta, 1. Terry canta, 2. Teresa canta, 3. Io voto Terry canta, 4. Voglio sentirti cantare, 5, 6, 7, 13, 14, 33, 34. 66, 67, 68, 69, 98 Terry canta, 99, 100, 101, 100 Uh, grande ragazzi, è fatta, è fatta Tere, Tere pie! si va a cantare? Andiamo No, adesso no adesso. Andiamo, andiamo, prendiamo le chiavi no. sì, sì, Andiamo contenta? eh? la felicità? dai! oggi è gran giorno volevo portarla in centro città ma non c'è stato verso allora l'ho portata in una... in verità io volevo cantare in macchina E in macchina in macchina non c'è gusto, scusa va bene che non c'è neanche gente mannaggia non ci vuol dire che la tua esibizione la vedranno solo in... 5 5 mila persone. Scusa, ma le prendi il pomeriggio, che cazzo ti fa? chi ti vuoi trovare? Ah, guarda, l'ho trovato. Guarda dove ti ho portato, a che bel posto fresco. Fammi girare la telecamera. I miei sono belli ma sono inquietanti. Sono emozioni. Che c'è? <ride> Dobbiamo nasconderci, non ho capito, deve sì, essere una cosa. lo scogliattolo! Il pomeriggio si dorme! aspetta, fammi vedere lo scogliattolo! No! Dov'è lo scogliattolo? ora vedi, Canti comincia a vedere gli uccellini e gli scoiattoli dove è andato? ciao piccolino, guarda non si fa vedere Bello. allora direi che possiamo cominciare fai due o tre respiri, due o tre cargarismi <ride> Questa è la risata nervosa. No, io non ho voglia. Mi sono fatto una, una lista. Che cosa? Delle canzoni da fare. Sì. sì, Allora, signore e signori, iscritti al canale, terribili. Sta per cominciare l'esibizione della pagliacciata de, de di Teresa di Teresa di per chi non lo sapesse c'è stata una sorta di votazione qualche video fa io sono andato con lei in indagine e quindi ho detto va bene io vengo con te in indagine visto che mi hai obbligato non l'ho obbligato hai fatto scegliere lo so però in cambio se saranno la vale. ruota no, è guardarmi se ci saranno 100 commenti con scritto Terry canta Terry canterà direi che possiamo cominciare amore mio direi che è tutto perfetto allora dolce amore io penso di cominciare con ho scritto è una spec specie di quiz devi cantare la canzone che pietrifica tua figlia Rebecca quando devi fare la strada tranquilla. Ma sì, sì dai, per però come se, se, come se fossi a casa. Eh. Fai finta pure. di essere a casa, ah, con ah, le scenette ah. che fai quando canti a lei. Oh. Vai, vai, vai. Oh, devi, no, devi, dai, vai. <ride> Basta che un svolassi <ride> accanto a me. <ride> vai benissimo, vai, amore. <ride> io ricordo subito quel che amore. Non drink Non vorrei... Vai avanti. No, Va bene, è un po' imbarazzante questa Andiamo, andiamo, andiamo, Poi, poi, poi vediamo. Che posso farti canto? Mmm, amore mio. Pensa... Bra brava, ridillo per favore. Ridillo, ridillo, ridillo. No. Ah. Pensa a me. E dedicami con tutto il cuore una canzone. Ma con tutto il cuore. <ride> Ma con tutto il cuore, amore. Vai. Sei sicuro, Ale? Mm -hmm. Tu sei una cosa grande. Mamma mia, ragazzi. La cosa che tu stessa non sai. La cosa che non hai saputo mai. Non bene così, A così grande. Bella, per, per questo me la sono sposata ragazzi. E <ride> eh beh, e eh beh. Poi, andiamo andiamo, andiamo, dove vai? Andiamo, andiamo. Come zanzare? Ci sono gente che corre, vieni. Eh, sì. mm? Adesso. Adesso, devo pensare più. Allora, fammi pensare. Adesso, ecco, dopo che hai corso, visto che tu vai a correre sempre? Mm ti fai una bella doccia e sotto la doccia cosa canti? Uh, cosa canti sotto la doccia? Metti le mani sopra e pianti tu Poi, poi, poi. Non sono molto soddisfatto. Eh. Ecco, già lo sapevo, ci hanno sgamato su. È un corstente, un, corso, un corso. <ride> Poi. Ah, poi. Ecco. In molti non conoscono come sei in macchina. Mm, tranquilla, rilassata, fai finta, di essere, eh, appunto, fai finta di essere in mezzo al traffico, no? Stai guidando, sei bloccato, non sai che fare e intoni una canzone, intoni un canto. Ma io non canto! No, appunto, non puoi perché sei... YouTube non si può dire parolacce, vai! I the color sky. <ride> Vabbè, vabbè, bella, bella, bella, dai! Beh, direi che. Mi ritengo soddisfatto, dai. Okay. Avrei potuto essere molto più cattivo. Questo è per farti colpire la verità. No, no. Mm. Ascolta, questa era la mia vendetta del fatto che tu mi hai portato in con te, quindi ah. siamo pari, amore mio. Io farò la vendetta della vendetta. Eh sì, vabbè, poi... No, no, dai, siamo a posto, amore, dai. Va bene, siamo a posto. Allora, ragazzi, ho deciso di fare uno scherzo ad Alessandro. È un po' cattivello Necessario. Però prima devo andare a prendere una persona e a cazzeggiare col cellulare come fa tutte le sere e io adesso mi nasconderò nell'armadio Oh? Dov'è la mamma? Guarda se gli aspetta. Mi hai peccato il piede! Oddio che muore! Sorridi c'era un'altra nascosa lì oh, sì. sul comò! Grande! Ma grande che cosa! So, no, no, dai. Tu non stai bene con la testa, te! Necca. Grandi raga, mettete like! iscrivetevi al canale ahahahah <laughs>